Ci siamo in diretta, benvenuti a Virtual Studium. Virtual Studium è un progetto di divulgazione interdisciplinare online ideato, promosso e coordinato dalla sezione attività culturali USiena Campus in collaborazione con Aurelio e Ciclomaggio. Do il benvenuto al professor Macchi. ci siamo in attesa del professore Professore mi vede, mi sente? Sì, ti sento e ti vedo perfettamente voi? Perfetto, sì, sì. buonasera professore buonasera. do il benvenuto anche a lei a Virtual Studium e ricordo prima di iniziare la nostra diretta ufficialmente a tutti quelli che ci stanno ascoltando che sarà possibile fare domande e interventi nella sezione commenti della diretta poi l'appuntamento di oggi è intitolato Geografia del Contagio e il nostro percorso direi che comincia già dagli anni 90 dalla formazione di quella che può essere definita come una società nuova. Ora noi crediamo che la vita della società sia sempre stata sottomessa, così come la vita degli individui, ad un certo numero di leggi definite immutabili e dove queste leggi scompaiono la società che viene esposta quotidianamente a mutamenti e innovazioni. Di conseguenza cade ora una di queste leggi immutabili è chiamata comunità di destino e trovo che sia fondamentale partire proprio da questo in virtù del momento che stiamo attraversando poiché questa eh, comunità di destino in qualche modo lega tutti i membri della società quindi professore partendo da questa riflessione quanto incide, secondo lei, l'esistenza di questa legge per la nostra sopravvivenza e adattabilità ai cambiamenti ai quali siamo tutti i giorni sottoposti? Bene, allora la domanda è molto interessante e va direttamente al... mi sentite? Sì, mi sì sì okay. sì. Va direttamente al cuore del problema, al nocciolo della questione ed è... La, il problema della interrelazione non solamente fra, i, fra le, le diverse parti della società così come l'abbiamo costruita ma anche la società, e, la società e gli ecosistemi all'interno della quale questa si, si forma, si è sviluppata ed è cresciuta nel corso degli ultimi, degli ultimi secoli. La, la questione è, allora, innanzitutto la comunità di destino è un concetto tipico del XX secolo, è un concetto che ehm, eh, compare per la, risalire a, a, pri, al primo utilizzo del, del concetto, eh, è molto, molto difficile. Comunque le prime volte che si, in, si inizia a parlare di comunità di destino è intorno a nel corso della seconda guerra mondiale. È la prima volta che si sente questa necessità di eh, fare una riflessione sui, sul, sulla condivisione delle sorti dell'umanità. Poi il concetto ad un certo punto scompare e ricompare ehm, nel corso degli anni 60 e degli anni 70. Perché? Perché stiamo parlando della guerra fredda e del problema dell'annientamento dell'umanità. Della, dell cioè siamo stati posti di fronte al grande problema della, della scomparsa della specie umana di fronte al pericolo della, della guerra atomica. E poi ricompare soprattutto a partire da, dal 2000 eh, nel passaggio dal XX al XXI secolo quando si va affermando ormai prende forma la globalizzazione moderna nel corso degli anni 90, prende forma la globalizzazione e ci si rende conto che le sorti del, delle società sono fortemente eh, condizion sono, si condizionano reciprocamente e, a questo proposito li, vi leggo un breve passaggio di un testo fondamentale che è uno dei testi che in qualche modo vorrei suggerire eh, di ehm, storia della globalizzazione di Osterhammel e Peterson ehm, proprio parlando delle ultime fasi della globalizzazione di, di scrivono, tra le possibili conseguenze globali del comportamento umano non rientra più solo l'annientamento istantaneo del pianeta con una guerra nucleare ma anche la sua lenta distruzione attraverso lo sfruttamento incontrollato delle sue risorse, l'inquinamento della sua atmosfera. Cioè stiamo parlando di una condizione nuova nella quale eh, una, so una parte della società una parte dell'umanità dell può compromettere le sorti di un'altra parte o di tutta di tutto il pianeta la situazione nella quale eh, ci troviamo è un caso è un caso un chiaro esempio di quello che, che, che stiamo siamo di questo di questo di questa legge così come la hai definita benissimo e sempre parlando appunto di, di società noi vediamo che comunque oggi la società è in continuo movimento, no? e più il progresso va avanti, più si generano necessità e domande. Più si generano domande, più si intensificano le produzioni e di conseguenza i consumi. Poi inoltre l'evoluzione dei mezzi di comunicazione ha anche consentito alla massa di prendere coscienza di sé, di muoversi rapidamente, coprendo anche distanze incredibili, prima ritenute incolmabili. Quindi si è generata una grande facilità di connessione. Quindi in che modo questa mh, grande connessione mh, si ripercuote nel diffondersi di una pandemia? Allora, eh, anche in questo caso è importante ricordare eh, come la società, più che la società l'umanità, si stia trasformando a una velocità che per noi è difficile afferrare. Okay. E, um, e proprio su questo argomento vi leggo alcuni dati e, um, prima eh, stavo cercando un po' di informazioni proprio sul tema del perché il caso, il caso, nel caso specifico della, della pandemia che, siamo, ehm, che stiamo osservando questa, questa crisi è una crisi che è determinata anche da una veloce diffusione provocata anche da da, da, da dall'intensificazione, così come, come giustamente hai suggerito, della, dei viaggi, i contatti, i flussi umani nel pianeta. No? Per renderci conto di… Eh, queste sono le previsioni della IATA, l'agenzia la, che si occupa sostanzialmente dell'aviazione civile a livello mondiale, e fa una, una, una serie di proiezioni è una piccola, un piccolo manifesto della, del, della IATA e questo, questo piccolo manifesto ehm, molto interessante fa le proiezioni dal 2018 al 2038 ok? Per cui ascolta bene sì. Giuditta i, i dati che, che sto per dirti e ti rendi conto di come cambia veloce, come sta per cambiare come è cambiato e come sta per cambiare il mondo allora ehm, da qui al 2018 ci sarà una, un, un incremento annuo, per esempio, dalla Cina dell'11%, cioè da qui al 2038 avremo una crescita annua del numero di eh, passeggeri intorno all'11% dalla Cina. Questo perché? Perché è una delle società che sta subendo la una delle più grandi trasformazioni, ma non è solamente la Cina, stiamo parlando anche dell'India l'India il 10%, eh, Indonesia il 9%, cioè da, poi tra l'altro da qui al 2038 le proiezioni della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale parlano che da qui al 2040, eh, que proprio queste saranno le, le tre potenze ehm, economiche, saranno proprio Cina, India, Indonesia, al quarto posto ci saranno gli Stati Uniti d'America, per cui ci rendiamo conto del, del mondo come sta cambiando. Abbiamo un flusso, de, il traffico, il traffico uh, a livello mondiale di, di persone è semplicemente spaventoso. Vi leggo un po' di numeri, scusate che li ho messi qui da parte perché tanto questo è uno degli argomenti eh, principali. Allora, ehm, attualmente, attualmente, per cui nel 2020, nel 2020, Giuditta, il traffico è stato sostanzialmente di 4, eh, 2020, 4 miliardi 723 mila passeggeri. Okay? Nel, 2008, nel 2008, per cui sostanzialmente 10 anni prima, eh, 12 anni prima, sì, eh, Ah, scusate, il 2020 sarebbe una proiezione, si, arriva, si arrivava a 4, certo. 4 miliardi, 700 milioni di persone. Nel 2008 erano 2 miliardi, 400, eh, 400 milioni di, di viaggiatori, okay? il che significa che in dieci anni la società, cioè l'umanità, ha quasi duplicato gli spostamenti in aereo, in dieci anni. Ed è la proiezione nella quale stiamo andando, cioè da qui al 2040 noi andremo a, non, a quadruplicare, cioè la crescita è esponenziale. Allora il, il, problema che, il problema principale che noi ci dobbiamo porre, a mio parere, cioè, non è che è una questione che riguarda solamente il, la, la visione della geografia o l'interpretazione della geografia, questa è anche la, la, la, la geografia in questo è insieme a all'ecologia, alla biologia, a una parte dell'antropologia, a una parte della sociologia, è che il problema spesso noi l'abbiamo associato al tema della, della popolazione mondiale. Noi abbiamo vissuto la, la, la, la, gli anni 70 come la fase in cui ci siamo preoccupati del ritmo in cui stava crescendo la popolazione. Ma il problema non è solo quello, il problema è anche il consumo di risorse, così come giustamente hai sottolineato nell'osservazione, nella nota che hai fatto all'inizio e il, il, il ritmo con il quale noi stiamo consumando le risorse è, è, è l e soprattutto il fattore chiave è l'intensità è tutto per sostenere un'economia un che ehm, noi siamo, siamo eh, sembra di essere ehm, rassegnati a questa idea della crescita uh, la crescita incondizionata la crescita sopra, soprattutto abbiamo questo, questo, rapporto, ehm, questo rapporto con il pil che deve crescere per cui se il pil non cresce ovviamente ci preoccupiamo e, le pro, le, però il problema è sempre quello del de, de, de, che tipo di relazione noi abbiamo con il pianeta cioè qual è in che modo stiamo modificando uh, le, le nostre relazioni, soprattutto le nostre relazioni di consumo. E la logica è, è una logica un po', uh, scusami ma io devo fare, un po', fare una serie di discorsi un po', un po' scomodi, ma è il mestiere anche della disciplina che, che ho scelto. Ovvero, <ride> È una disciplina che non fa altro che continuare a segnalare la logica di, de, della relazione umanità-uomo-umanità-ambiente e, e questa logica è una logica che non è legata di fatto alla quantità di persone, ma al tipo di consumo che questa società ha. Perciò, sempre ricollegandoci al tema della società, ehm, scusate, alla, alla um, comunità di destino, Cosa succede se noi iniziamo a, ad osservare una crescita esponenziale dell'economia in India, per cui anche lo, la, la dinamica del, dei consumi di un paese con più di un miliardo di persone inizia a somigliarsi alla nostra dinamica dei consumi delle risorse? Cioè, ti rendi conto che certo. è, è, è, è tutto, eh, diventa un, un intreccio molto difficile poi da, da, da, da, da risolvere. Certo, assolutamente. Poi un, mh, diciamo, un altro argomento sul quale volevo proprio portare l'attenzione è questo. Eh, negli ultimi decenni la, la percezione che l'uomo ha avuto dei rischi cioè, ha penalizzato fortemente alcune aree di sviluppo. Infatti in alcuni stati eh, le persone erano preparatissime a affrontare una guerra di tipo militare per esempio e hanno penalizzato pur conoscendone i rischi ehm, il campo sanitario. Quindi questo ha comportato oggi inevitabilmente la chiusura delle fabbriche per contenere i rischi del virus. Questo però sta generando quello che potrebbe essere un probabile tracollo economico e sociale inimmaginabile e di conseguenze dramma drammatiche quindi alla luce di tutto una globalizzazione intesa però come collaborazione, unione delle forze e eh, delle conoscenze per lo studio dei fenomeni avrebbe in qualche modo consentito di ridurre questo dissesto di tipo socio-economico che stiamo affrontando in questo momento. Anche perché poi da quello che ci viene eh, riferito dai dati ogni giorno non è che si sta manifestando una crisi in alcuni paesi, la crisi è sentita e è comune a tutto il mondo. Allora, anche su questo punto eh, è interessante notare un enorme paradosso, no? Attualmente il paese che è maggiormente in crisi per questa sfortunatamente il paese più in crisi per questa, questa pandemia eh, sono gli Stati Uniti d'America. Ora io ti rivolgo una domanda, senza volere. Cioè, tu devi semplicemente rispondere a se ti sembra logico o non ti sembra logico che un paese che possiede la potenza militare sufficiente per annientare più volte l'intera razza umana, per cancellarla dal pianeta, sia in ginocchio attualmente perché non riesce a trovare una soluzione per difendere i, il, i medici in prima linea fornendoli delle mascherine che hanno una tecnologia, semplicemente eh, un problema che abbiamo risolto eh, decenni, cioè il problema delle mascherine chirurgiche l'abbiamo risolto 40-50 anni fa, okay? perciò... Eh, Cosa ne pensi tu? No, questo è assolutamente illogico perché fa pensare a quali siano state le priorità di studio per alcuni, ma quali siano le priorità anche oggi. Cioè, Di fronte al problema e al fatto compiuto la priorità eh, resta sempre eh, l'andamento economico, l'andamento eh, delle borse, non ci devono essere tracolli, però i tracolli veri e propri poi sono nelle città e travolgono le persone sarebbero risolvibili diciamo con un pezzetto di stoffa quasi esatto ora il problema è anche questo ed è che ehm, forse tu non ma comunque cioè voglio dire chiunque abbia eh, ehm, un canale come Discovery Channel o History Channel non si fa altro di parlare del rischio delle pandemie cioè sembra che le pandemie, e lo spauracchio delle pandemie, sia stato un argomento per creare eh, il, la, gli argomenti di queste serie televisive, su, su, su, queste, su questi, um, questi scenari in cui l'umanità viene semplicemente scompare, perché? Perciò noi siamo coscienti da tempo della, del, ri, del rischio che eh, noi corriamo. Ci è andata bene, finora c'è andata bene, c'è andata bene con la SARS, ci è andata bene con tante altre, altre, altre virus, hanno una capacità di diffusione limitata o, hanno, o erano molto letali, per cui siamo coscienti dei rischi e non è l'unico rischio, cioè le pandemie non sono l'unico rischio, cioè, eh, ci possono essere variazioni climatiche che noi, non, cioè noi non, non, non siamo pronti, non siamo preparati come società. Ehm, L'elemento è sempre, collegandoci un po' agli argomenti che abbiamo trattato in precedenza, il problema è questo, ed è che noi siamo una società che in questo momento è cosciente dei rischi. Cioè, noi sappiamo che abbiamo un problema con le risorse idriche, un gravissimo problema con le risorse idriche, noi abbia, sappiamo che abbiamo un grosso problema con la trasformazione dei de, de gas, cioè la, la, la diffusione di diversi gas serra. E in questo caso adesso bisognerà finire, eh, far concludere l'evento, far concludere la crisi per poi poter far emergere i dati, le correlazioni, però insomma comunque è la, la, la contaminazione atmosferica sembra essere uno dei fattori che vanno a determinare anche l'evoluzione nelle diverse aree geografiche della malattia. Sì, prego. Sì, no, eh, vedo tra i commenti. Eh, allora, viene chiesto, potrebbe essere il caso di cambiare la, forma la formazione del PIL e senza retorica e mettere beni non consumabili, ma ne e sarò per, per vivere in, ma in maggiore serenità? Cosa ne pensa lei? Allora, io ehm, prima di rivolgere e eh, prima di puntare il dito ai governanti, perché poi i governanti, eh, il loro compito è seguire un po' le indicazioni di quello che è la, la, la, il volere le, eh, della società, cioè loro non fanno altro che interpretare. Allora, noi siamo, in questo momento siamo la società che, maggior, che ehm, dedica maggiore spazio alle proteste, alla divulgazione eh, per la difesa dell'ambiente, ma siamo contemporaneamente, e anche questo è un altro paradosso, siamo... La società che sta avendo l'impatto più forte sull'ambiente, no. infatti certo. siamo una società che ha, ha duplicato nel corso di dieci anni per esempio il, il consumo del, del, del, di questo prodotto che per noi adesso diventa un prodotto molto importante perché è diventato una sorta di status symbol il viaggio no? e soprattutto è certo. un viaggio intercontinentale eh, ancora di più, no? Ecco, cos'è che siamo disposti a fare? Cioè, qua, qual è lo stato del turismo oggi? Cioè, Cosa che vanno a cercare i, i turisti oggi? Vanno a cercare qualcosa di diverso? Vanno a confrontarsi con una nuova cultura? Oppure eh, quello che noi osserviamo quando andiamo in giro per il mondo è che si va verso una omologazione e quello che cerchiamo è eh, quella catena alberghiera che è identica alla catena alberghiera che già conosciamo e, conosciamo e cerchiamo quel ristorante che offre quel prodotto che già conosciamo, cioè noi abbiamo perso l'incapacità di confrontarci con le... Certo, noi non siamo realmente disposti ad accomodarci a quella che è un'altra cultura, se poi andiamo in un luogo e ci omologhiamo all'esistenza di una ristorazione di un certo tipo, una, esatto. un alloggio di un certo tipo che ci ricorda quello di casa nostra, che per alcuni è comfort, però fa perdere un po' il senso del viaggio stesso poi. Esatto, eh, eh, ma lo dico, cioè, questo qui lo so che è un discorso molto antipatico, ma questo è, eh, cioè, io non sto dicendo che il 100% delle persone che viaggiano ha, hanno comportamenti di questo genere, no, sto dicendo, che la maggior parte, se io parlo dalla mia esperienza, mi rendo conto che il, si va a cercare il, il centro commerciale. e cioè Io non, non voglio nemmeno esprimere un giudizio su, su, su questo argomento, uh -huh. perché non, non, non mi permetto di giudicare poi le scelte dei singoli. Ma ti faccio anche un esempio paradossale, uh -huh. noi protestiamo sempre per l'ambiente, no? l'ambiente è l'ambiente. Ma chi è che entra in contatto, chi è che si ha una relazione con l'ambiente? Cioè, ti, ti, ti dico semplicemente che io eh, spesso vado a fare trekking in giro e se io vado in giro io non trovo nessuno. No? E certo. sui, per, sui percorsi, eh, per esempio nella Toscana, sono percorsi sulla carta sarebbero percorsi popolari. Nell'ultimo anno io non ho mai incontrato nessuno l'ultima volta che, mi sono, che ho incrociato qualcuno è stato tipo due anni fa ora, tutti, tutti ci preoccupiamo dell'ambiente no? e ci preoccupiamo appunto di questa comunità di destino no? perché tutti ci rendiamo ma chi è che, che fa il primo passo chi è che, che, che cioè, cos'è che siamo disposti realmente a sacrificare ehm, la cosa principale secondo me sarebbe sì, questo secondo me poi alla fine questo è il punto questo è il certo. punto. Certo. E, e ripeto, mi rendo conto che sono cose antipatiche da dire, però qualcuno le deve dire, no? <ride> e se no non saremmo qui, ecco. <ride> sì, e se no io non sarei nemmeno un geografo, nel senso il geografo come disciplina ha... La, lo scopo della disciplina è, è studiare il rapporto tra uomo e ambiente che è un, un rapporto difficile che si basa su un equilibrio. Eh, noi siamo stati nel corso della storia molto abili a trasformare questo equilibrio e farlo crescere e farlo maturare per il benessere dell'umanità, ma attualmente siamo entrati in una fase, in una dinamica di una intensificazione dei consumi eh, che... che per esempio è, è paradossale, ripeto, è paradossal, al di là de della forza militare, è paradossale che abbiamo economie in crescita, sulla carta economie in mm. crescita, ma che restano, sì, restano compromesse di fronte a una crisi sanitaria, di fronte a un virus che peraltro è un virus eh, che conosciamo come fermarlo, no? sappiamo come va fermato, ovvero certo. va, vanno limitati i, le, le interazioni a livello sociale, eh, vanno mantenute alcune norme infatti in alcuni paesi orientali il virus sembra sotto controllo ma eh, a livello sanitario noi siamo, siamo rimasti rimasti realmente cioè questa è una dimostrazione questa è una lezione Anche certo. perché, perché il, il grosso problema è che ci sono dei, dei, del, dei virus che ehm, ci spaventano molto di più rispetto a, certo. a quello di, di questa a questo qua del in questo caso certo perciò eh, la, la questione è questa in che, in che direzione vogliamo muoverci una direzione che è quella dei consumi ma a, a che scopo no cioè, ehm, siamo diventati veramente una società dei consumi io non so la, un altro testo che volevo segnalare, dire, magari se vuoi li, li, li riguardiamo insieme alla fine, sì, è questo sì, di Baudrillard, è la società, proprio la società dei consumi. Cioè la società dei consumi è un testo fondamentale perché fa, una, al di là di, della, del, del giudizio che uno può avere per una scuola di pensiero, però fa un'analisi molto lucida della condizione dell'individuo oggi e ci sono diversi, al di là dei filosofi, ci sono tanti artisti che segnalano proprio questo problema, cioè il fatto che noi siamo diventati, da, cioè noi non siamo più individui, non siamo più persone, ma siamo diventati consumatori, la nostra funzione è quella di consumare, no? Ci fanno un'altra domanda molto interessante, eh, dicono quindi il virus paradossalmente ci porterà a modificare i nostri comportamenti a beneficio dell'ambiente? No, personalmente non credo, cioè, quello che, che penso è che da questa esperienza quello che noi impareremo è a dare un, alterare il, la gerarchia delle priorità. Perciò la, la capacità di essere, di difenderci eh, da certe, da certe eh, malattie eh, sicuramente eh, sarà uno degli aspetti, cioè, credo che difficilmente finito tutto questo, questo, questo evento, eh, questa fase, eh, potremmo dire ok continuiamo come prima. No, non certo. lo credo. Credo che eh, il, il, cambierà, cambierà la gerarchia delle priorità. Per cui ci renderemo conto della, della, di, di, questo, di questa fragilità, del, la fragilità della, della nostra società, di una società certo. basata solamente sul PIL e solamente sui cicli di consumo e, e, per passami il termine un po' violento, spreco, ma è. è così, cioè noi siamo una società dello spreco, perché la, la, comunque una società del PIL è una società dello spreco. E, ci, ci, per cui dovremmo prepararci meglio, quello credo si sì succederà, ci sarà una, una logica, e, saremo anche abili, questa è una cosa, la considero positiva, saremo anche abili a costruire PIL attraverso la preparazione per future, eh, future crisi di questo tipo. Certo. Questo, sì, Però anche in, anche in questo caso ehm, noi abbiamo avuto... Noi, fondamentalmente noi come specie, quello che riesco ad osservare è che noi non riusciamo ad imparare le lezioni dalla storia. Noi abbiamo bisogno comunque ciclicamente di ritornarci sopra, no? E', e è così. Ci servirà comunque di lezione? In un modo o nell'altro sì, in un modo o nell'altro sì. E, così come, e, per esempio, faccio un piccolo esempio sempre collegato al tema della globalizzazione. Eh, noi come Paese, e torniamo già in questo caso torniamo al locale, noi ci siamo trovati a affrontare una crisi in cui le reti di collegamento, la rete di collegamento eh, principale in questo momento, che ovviamente è Internet, eh, in, in Italia è sottosviluppata per il carico eh, e per la tipologia di, di, di connessioni che stiamo avendo in questo momento. Eh, Perciò, ad esempio, eh, anche questo sarà una, un, un elemento che, eh, a parte che comunque già in Italia è stato fatto tanto negli ultimi 4-5 anni, però anche in questo caso eh, cambierà eh, il nostro rapporto con Internet. Cioè Internet è sta, non, non è stata compresa dai nostri politici, ma non è stata compresa nemmeno dalla società, cioè la società non comprendeva il, la funzione di una banda larga. Cioè per quale motivo dovevamo avere una banda larga? Internet è una rete strategica proprio pensata per crisi, è stata concepita a livello militare negli anni 60, negli anni 70, costruita nel corso degli anni 60, e negli anni 70 a livello militare proprio per crisi di questo tipo. Cioè per mantenere la connessione anche quando le reti erano saltate, le reti di interazione sociale, cioè quando ognuno doveva correre nel suo bunker. Certo. E per cui anche in questo caso cambierà. Un'altra cosa, per esempio, collegandoci al tema iniziale, che è, il tema è un tema fondamentale quando si parla della globalizzazione. Non so se hai visto eh, recentemente, eh, negli ultimi due giorni, cominciano a, a circolare le notizie, visto, cioè i braccianti nel, nel sud Italia è. naturalmente sono è è è in è entrato in crisi tutto il settore, no? Perché Assolutamente sì. Sono persone che in un modo si devono difendere il settore in crisi, no? E allora già cominciamo a prepararci a un incremento dell'aumento del, dei prezzi in alcuni settori del, dell'agroalimentare. Perché non ci sono persone in grado di portare avanti eh, il lavoro. Okay? Ora, noi ci siamo mai preoccupati del. Allora, eh, la propaganda dice, la propaganda. Eh, scusami, non è esattamente propaganda, ma diciamo la nostra sensibilità, noi ci preoccupiamo perché le grandi catene eh, di produzione di abbigliamento sfruttano le persone dall'altra parte del mondo, in paesi come Bangladesh, Myanmar, okay. per la produzione dei, dei capi che noi compriamo a basso costo. Perché li compriamo a co basso costo? Perché l'intensità del ciclo deve essere elevata, ok? Noi certo, per mantenere sì. questa economia attuale, noi abbiamo bisogno di un'altissima intensità. Okay? E non ci siamo mai preoccupati dei braccianti? Fondamentalmente no, cioè, e noi pure facciamo la spesa tutti i giorni. Cioè tutti i giorni certo. nel, nel, prendiamo la frutta, prendiamo la verdura, ci pensiamo a chi è che la raccoglie, ma non ci pensiamo mai. Magari la nostra coscienza viene minimamente... In qualche modo, chi più chi meno, eh, ci rimaniamo colpiti quando durante il, soprattutto l'estate percorriamo l'Italia e vediamo eh, gli immigrati che raccolgono i, nostri, i pomodori che poi andiamo a mangiare. No? Adesso che il, tutto il sistema entra in crisi, eh, forse diventeremo più attenti? Forse. No? Forse anche a questi aspetti, sì, che prima non... Semplicemente non vedevamo, si tratta di aprire gli occhi molto più di prima. Esatto, esatto, esatto. Benissimo, io professore la, la ringrazio. Io vorrei ricapitolare un attimo i suoi consigli di lettura. Allora, io ho tre consigli. Sì. Eh, il, allora, il primo, abbiamo detto, è Storia della globalizzazione eh, di Oscar Hamel e Peterson. È un testo molto breve, se volete, anche didascalico, ma è un'interpretazione un molto chiara della periodizzazione e come la globalizzazione non sia un processo che è arrivato così all'improvviso. Cioè è, è una cosa molto vecchia. Okay? Globalizzazione è, è, un, è un nome per, con il quale chiamiamo anche processi molto, molto antichi. Poi, naturalmente, ehm, Baudrillard, la società dei consumi, eh, è un testo che a me è piaciuto tantissimo ehm, ed è interessante perché in, in questo caso eh, serve, per il, serve per capire la dinamica della cioè la condizione dell'individuo e come la condizione dell'individuo si è trasformata nel corso del tempo e come eh, la gli elementi identitari dell'individuo sono basati su, sul, sul consumo, cioè non, non più chi sei ma quello che compri ti definisce no? e questo non va bene perché que, questa è una dinamica nella quale tu finisci per diventare, come dice lui stesso, finisci per diventare anche tu stesso un prodotto, no? So, ehm. E poi ultimo, visto che comunque questo è un canale ehm, cioè, non esclusivamente di ehm, letterati, però insomma comunque di persone che hanno un interesse per le lettere, vi voglio proporre un testo molto bello, è una, sostanzialmente una raccolta di saggi, e, ed è sostanzialmente nel mondo poroso di Gary Snyder, gary snyder come sapete è una delle figure fondamentali della beat generation uno dei poeti americani eh, più importanti dei nostri tempi e, mm, qui non è un testo di poesie minimamente ma è uno dei, una delle figure più importanti per il, per il pensiero ecologista e la, la riflessione sul rapporto uomo ambiente sempre a proposito della questo testo è importante sempre a proposito per la logica della, di quanto le nostre parole poi vanno d'accordo con le nostre azioni. Perché eh, senza voler ritornare sul tema, il problema è che noi ci manifestiamo molto per l'ambiente, ma la domanda che pongo è, cosa è che facciamo per l'ambiente? Eh, questa sì che è una domanda interessante. Ah, professore, prima di lasciarla sono arrivati un'altra domanda e una riflessione. Parto dalla riflessione perché preferirei concludere con la domanda. La riflessione è se non abbiamo mai guardato alle nostre campagne è perché non c'era, eh, anzi perché c'era un interesse diretto che noi non vedessimo. Esatto, esatto. Ora, il problema è naturalmente... Eh... Scusate, devo rilanciare... Il problema è questo, ed è che ehm, è anche questo è un altro paradosso, cioè noi viviamo nell'era dell'informazione, quanto siamo informati, perché la mia percezione è che un altro, cioè, noi sostanzialmente stiamo vivendo nel, nell'era dei paradossi, nell'era in cui possiamo essere più informati su qualsiasi argomento è l'era in cui. Sì, eh, abbiamo bisogno di, di una bambina che ci svegli su un argomento del quale si parla da, da, da, da anni, da decenni. No? Per cui anche per esempio per parlare del tema, del tema sociale, eh? il rapporto tra società, PIL, ricchezza, consumo, cioè non è che c'è da inventarsi niente di nuovo, cioè basta leggere le cose che ha detto Pepe Mujica. E cioè non c'è da, da aggiungere una sola virgola e tutto, no? Per cui c'è un interesse eh, perché, noi non, cioè non, perché la società non guarda in una direzione, ok? Certo. Eh, però. Poi la domanda, che è una bella domanda conclusiva perché un po' riprende anche le fila del discorso di prima, è eh. secondo lei saremo persone migliori quando l'emergenza sarà rientrata? quello dipende da ognuno di noi quello dipende da ognuno di noi cioè io sicuramente appartengo a quelle persone che non si permette mai di dare consigli ha ah, bisogno fare consigli cioè il, il problema è quello che ognuno di noi è disposto a fare quello che io sono disposto a fare per te Giuditta no? eh, quello che, che tu Giuditta sei disposto a fare per il tuo vicino eh, il problema è una credo che quello sia una scelta personale, credo che um, quello sia una, uno degli elementi caratteristici della società, cioè la società così come noi l'abbiamo costruita, è una società che garantisce la libertà agli individui, okay? Per cui noi siamo, viviamo in, all'interno di una società che ci consente di essere o le persone più egoiste o, o le persone più generose di questo pianeta, senza creare eh, particolari danni okay? è chiaro che magari un atteggiamento egoista da parte di tutti può generare nel, nel lungo periodo dei danni però credo che questa sia una domanda eh, personale cioè credo che ognuno di noi deve interrogarsi comprendere che tipo di persona vuole essere quando da qui a vent'anni Giuditta, che persona sarai? Quella è una domanda che la dovrai rispondere tu e dovrai prendere le decisioni in, per andare in quella direzione. Assolutamente. Penso che questa situazione, se non altro, ci farà capire quanto è importante il concetto di collaborazione, questo sì. Certamente, sicuramente. <ride> Bene, professore, io la ringrazio tanto per aver partecipato a questo nostro appuntamento e poi ricordo a tutti i presenti che domani alle 17 l'appuntamento è con il professor Perini con un incontro intitolato Emergenza e coronavirus e il Parlamento, quindi sarà un altro incontro molto interessante, non mancate, e buon proseguimento a tutti quanti. Bene, grazie, grazie mille. Arrivederci, grazie a lei. Arrivederci.